Questo coffee time è un coffee time un po' speciale perché come vedete insomma oggi è l'8 marzo e festa della donna. Noi volevamo affrontare questa ricorrenza che come sappiamo insomma è legata molto anche ad una storia di lavoro, addirittura ad un incidente insomma sul lavoro proprio da questo punto di vista. Quindi le donne che lavorano, ed in particolar modo le donne che lavorano in agricoltura perché ci sono dei dati appunto di Coldiretti che ci raccontano appunto che una impresa su tre in provincia di Arezzo è guidata da una donna. Noi siamo in collegamento con Elisa Rampi della omonima azienda agricola fondata dal, dal babbo Pietro ma che lei sta eh, portando avanti. Intanto eh, buongiorno. Ti troviamo al lavoro Elisa. Sì buongiorno sono al lavoro e come vedete eh, intorno ci sono disegni di vario tipo perché ovviamente da donna insomma ho i miei figli che fanno i compiti qui in ufficio con me quando tornano, quindi alle mie spalle ci sono le loro postazioni di lavoro. Sì, sì, la mia, guarda, ora non, non posso girare la telecamera, ma è altrettanto eh, di pin, variopinta, diciamo così, la stanza. Anche i miei sono cresciuti sotto la scrivania. Allora, perché questa scelta di impegnarsi in un mondo appunto come quello dell'agricoltura insomma che non, è proprio, che non è proprio semplicissimo da portare avanti. Quindi sicuramente la, la, la storia della tua famiglia, quindi il fatto che il babbo abbia fondato l'impresa, però poi appunto con i figli e la famiglia non è certamente un lavoro. Eh, semplicissimo. Elisa. Diciamo che non è un lavoro semplicissimo ma il tutto è dettato sicuramente dalla passione perché eh, comunque eh, la decisione è stata presa eh, in totale autonomia perché nessuno in realtà se l'aspettava questa mia scelta. Eh, il giorno dopo praticamente eh, la laurea e già facevo altri lavori eh, però eh, ho optato per, eh, per questa scelta, ne, sono, ne ero convinta all'epoca perché, ripeto, non è stata assolutamente pilotata da nessuno e ne sono sempre più convinta adesso perché sì, è vero, è sicuramente molto faticoso eh, perché ne, nel frattempo sono arrivati i bambini, e, però... Eh, è una scelta che eh, ti permette comunque di eh, avere sempre la famiglia anche sotto controllo. La nostra poi è un'impresa familiare, quindi eh, ci sono i miei genitori, ci sono i bambini che entrano e escono dall'ufficio, eh, i nostri operai gravitano intorno a casa, eh, quando c'è quello a pranzo, quando c'è quell'altro, quindi anche i miei figli crescono in un ambiente... Eh, diverso che non è come farli semplicemente crescere dalla nonna ma eh, crescono in un ambiente in cui vedono eh, la mamma che eh, fa determinate trattative anche mentre loro sono semplicemente qui che fanno i compiti ormai sono abituati e rassegnati però eh, sicuramente l'organizzazione familiare è sempre serratissima con programmi serratissimi però questo mi permette anche di seguirli sempre. Il fatto che appunto tu dica, i miei figli fanno i compiti qui nel mio ufficio, ma come del resto anche i miei, ripeto, potrei allargare lo sguardo e farvi vedere cosa ho dietro la scrivania. Ehm, questo significa che anche se le donne, insomma, sono sicuramente, hanno sicur non ce ne vogliono i maschietti, insomma, una marcia in più e riescono davvero a essere la dea Calì, eh, però l'Italia non è, un paese, eh, diciamo, per, per le donne, nel senso non no. ci sono, eh, non ci sono, non c'è un'organizzazione, diciamo, del mondo sociale e del welfare in e... generale eh, che consenta alle donne di non lasciare i figli sotto la scrivania. Ma poi se è una scelta, quello è un altro discorso. Ma eh, non c'è un'alternativa, ecco se non, questo era quello che volevo. Eh, cercare di capire se condividi. No, io la, ho la fortuna di avere mia mamma che quindi mi dà una grossissima mano e, e per fortuna che c'è perché altrimenti si sì, eh, diventa davvero un problema nonostante che io sia eh, in totale autonomia di, di, per decidere i miei orari, i miei appuntamenti però è sicuramente molto complicato anche perché adesso insomma seguire gli sport eh, la scuola non è semplice e inoltre spesso e volentieri eh, nel mondo agricolo come in tanti altri mondi insomma, si trova un po' di opposizione nei confronti delle donne mi è capitato di sentirmi dire siamo nel 2023 giusto qualche anno fa che insomma, sì. essendo una donna dovevo andare a fare la calza andare a fare l'uncinetto non portare le pantofole a casa al marito <ride> questo te l'hanno detto gli uomini ovviamente. non è sempre semplice ovviamente questo, questi, questi sì. inviti che insomma poi rimandiamo al mittente serenamente te l'hanno <ride> fatti gli uomini immagino insomma te sì, hanno me l'hanno fatti gli uomini e con, con una faccia estremamente allibita di mio padre che eh, finché non ha sentito con le sue orecchie non si rendeva conto che Davvero ancora ci fossero questo tipo di, eh, di affermazioni nei confronti delle donne? Perché in casa mia non c'è mai stato questo problema uomo-donna. Eh, mia madre guida i trattori meglio di qualunque uomo abbia mai visto. L'abbiamo quindi... vista nelle foto, l'abbiamo vista. Esatto, non quindi non, non c'è mai stato questo, questo tipo di approccio. E invece in realtà ancora è ben diffuso. E da quando mio padre se ne è reso conto, è rimasto, gli, si è, gli si è aperto un mondo, perché ripeto, era lontano dalla sua mentalità e invece è ancora così purtroppo. E da lì deriva Senti, anche Lisa. il discorso di, del, fest, del festeggiare un po' la festa della donna, perché bisogna aprire gli occhi un po' a com'è la situazione ancora. Senti, come insomma, anch'io, tu sai, no? sono un direttore, e eh, qualche volta mi chiamano direttrice, e io ricordo che la direttrice è la 45. Ma detto questo, esatto. <ride> detto, questo, detto questo, io cerco per quanto possibile, ovviamente, di avere anche nel, nel nostro mondo, insomma, nella nostra redazione tante colleghe eh, giornaliste, non che per carità gli uomini siano meno, però insomma. Se devo scegliere, ecco, a parità di, di, di, di, di bravura, insomma, spesso e volentieri cerco di... Eh, eh, Insomma di avere intorno a me eh, colleghe appunto al, al femminile, poi invece la, il reparto tecnico invece un pochino più tutto al maschile, ma detto questo era per, dire, per chiederti se anche tu nella tua azienda ecco, eh, fai questo tipo di scelta o se semplicemente invece eh, così, eh, ti contorni di collaboratori scelti non in base ovviamente al loro eh, genere ma alla loro capacità. Dunque, eh, attualmente i miei collaboratori, che sono sei, sono uomini. Eh, poi ci siamo io e mia mamma che eh, facciamo un altro tipo di lavoro e eh, un'altra ragazza che mi dà una mano nel lavoro che faccio io e un'altra signora che mi dà una mano nel lavoro che faccio io. Eh, quindi, eh, questo perché ovviamente a livello di forza la differenza c'è perché per quanto riguarda certi lavori eh, lo dimostra bene la mia schiena che è a pezzi e che eh, a breve dovrò sottopormi a un intervento eh, di neurochirurgia perché eh, cerco di fare tutti i lavori che fanno anche gli altri ma non è sempre possibile. Tuttavia eh, riguardo le capacità la differenza è nulla, perché eh, io vedo i miei dipendenti con me eh, cercano di darmi una mano sapendo che in questo momento sto male ovviamente, però eh, quando c'è da fare il, i, i lavori più manuali, comunque quelli più eh, sottili, loro si trovano in difficoltà con me, magari c'è da etichettare barattoli, eh, si trovano un po' più in difficoltà, mi guardano come dire, rimandaci dove, dove eravamo, perché con te non ti stiamo dietro. Sì, ma guarda, credo che questo tuo racconto ci, ci dica una, una cosa molto semplice, che uomini e donne eh, sono appunto due generi diversi, quindi hanno caratteristiche diverse. Sotto il profilo dei diritti siamo tutti. Sotto il profilo del, delle prerogative, no. <ride> ecco, questo credo che sia... Io rivendico, insomma, di avere capacità... È fondamentale. E viceversa. Sotto il profilo dei diritti siamo d'accordissimo che, che siamo tutti sullo stesso piano. E, e, e questo è... È fondamentale sì, direi che è assolutamente è fondamentale e da parte di una donna è fondamentale eh, quando sei insomma nella direzione di un'azienda eh, contornarsi di persone che si rendano ben conto di quanto eh, tutti quanti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri ovviamente tuttavia ripeto, ancora in certe circostanze ci scontriamo con, con l'ignoranza. Poi Condivido. forse in agricoltura in certi, in certi momenti siamo anche un, un po' più avanti, proprio perché ci sono tantissime donne, tuttavia in certi mondi ancora la situazione è molto chiusa, ripeto, perché un, mi è certo. capitato un camionista che non voleva farsi scaricare da me. Accidenti. Ah beh, fallo da perché... solo se eh, proprio eh, no, no no no no, no, no. Ma, ma solo no, no. il muletto è mio non fa da solo se vuoi ah, scaricare ti scarico io il muletto è mio mi piace porta. tantissimo brava <ride> bella questa cosa. altrimenti quella è la porta brava brava e, e, io, mi è capitato che i miei operai si siano messi lì, lì, lì, lì di lato al muletto così ad aspettare eh, ah, okay. se, se si voleva far scaricare eh, c'ero io altrimenti niente bella, <ride> mi piace tantissimo chiuderei con, proprio con questa espressione di, di Elisa quindi insomma davvero forza e coraggio, il tempo di un caffè Elisa è finito ma insomma è stato veramente piacevole io faccio rivedere, sai oggi in redazione ci hanno fatto trovare la mimosa ma io dico Bellimosa. sempre che insomma, la festa eh, della donna è tutti i giorni, quindi simbolo sicuramente anche di diretti. Oggi eh, c'era un comunicato stampa eh, di una tua collega sul sì. fronte ovviamente floro florovivaistico, quindi complimenti anche a dovevo loro. Essere, dovevo essere presente anch'io perché faccio parte del coordinamento donna Impresa, sì. ma con il problema che ho attualmente alla schiena faccio veramente fatica a spostarmi in macchina. Vabbè, le, le, salutiamo, le salutiamo con, con una mimosa, assolutamente. insomma, amicolicamente. Grazie ad Elisa e forza avanti a tutte le donne. Grazie, grazie. a voi.